Nel video di oggi voglio parlare dell'autosvelamento, la self disclosure, cioè quell'intervento con cui uno psicoterapeuta può essere che all'interno di un lavoro di psicoterapia condivida qualche informazione personale, qualche opinione, qualcosa che eh, esula da quello che solitamente è l'argomento di qualunque psicoterapia, cioè eh, le, le questioni private e personali della persona che si è rivolta allo psicoterapeuta e non il contrario. Quando viene fatto questo, quindi sta succedendo qualcosa e forse può essere utile da parte sia dei professionisti che eh, degli utenti che si rivolgono a una psicoterapia avere un po' più chiaro che cosa sta succedendo, sia per cercare di capire effettivamente come si sta lavorando insieme, sia per trarre il maggior beneficio possibile da un intervento come l'autosvelamento che altrimenti può comportare alcuni rischi di fraintendimento. Perché infatti poi il, la coordinata base di qualunque intervento di psicoterapia alla fine è può essere direttamente o indirettamente utile agli obiettivi per cui stiamo collaborando con questa persona o con queste persone e l'autosperamento può avere dei vantaggi, può avere dei vantaggi da un punto di vista di relazione terapeutica, di rapporto con la persona con cui si sta lavorando, di comprensibilità delle altre tecniche o interventi che stanno venendo utilizzati all'interno del lavoro che si, sta, che si sta portando avanti, oppure Un'utilità che potrebbe avere l'autosvelamento è quello di migliorare poi la credibilità di alcuni messaggi, di alcune eh, cose dette e condivise all'interno del lavoro che quindi assumono una valenza e un peso diverso nel momento in cui vengono sottolineato ulteriormente da qualcosa di eh, autobiografico o comunque di personale da parte della persona con cui stiamo interagendo. Ma andiamo con l'ordine, no? Cioè partiamo dall'aspetto relazionale, la dalla relazione terapeutica che è un qualcosa di estremamente importante, cioè perché la psicoterapia alla fine è un intervento che si basa su un processo comunicativo e una questione che noi sappiamo essere alla base della comunicazione è che non tutto quello che viene detto ha lo stesso peso per chi sente e ricepisce l'informazione a seconda della fonte, a seconda della credibilità, dell'autorevolezza, del rapporto, del legame affettivo di tutta una serie di caratteristiche che riconosciamo alla fonte che esprime un messaggio quel messaggio può essere preso in considerazione oppure no e in questo senso un intervento di autosvelamento va a lavorare sulla relazione terapeutica e quindi di conseguenza va a lavorare sulla potenzialità e l'efficacia a livello curativo del, degli interventi e delle altre cose su cui eh, si lavora all'interno del lavoro di psicoterapia questa cosa può essere eh, efficace soprattutto se ci ricordiamo che poi l'intervento e il contenuto condiviso a essere curativo, non la relazione. Questo, tra l'altro, è forse anche una questione di opinioni, ma eh, la, la psicoterapia non è una relazione che cura, non è un aspetto relazionale che cura con le persone con cui si sta lavorando, ma è un contesto di collaborazione con un professionista con cui si può anche costruire un certo aspetto relazionale e sentirsi all'interno di, di, di una certa relazione molto specifica in cui sono i contenuti degli interventi e le modalità con cui vengono pro proposti gli interventi che producono un effetto che è terapeutico e la differenza su questo è fondamentale ci deve essere un focus sui contenuti che vengono condivisi così che questi contenuti possano essere valorizzati dal fatto di avere una buona opinione poi della persona con cui stiamo lavorando che è una buona opinione che può essere soltanto anche sulla carta dei titoli o può essere su altri aspetti un po più emotivi e emozionali effettivamente della partecipazione e della condivisione di quanto si è costruito all'interno del lavoro insieme in questo quindi eh, aspetti centrali degli autosvelamenti è che è importante che siano qualcosa di autentico e coerente se una persona si inventa delle storie per poter apparire in un certo modo all'utenza con cui lavora tendenzialmente questa cosa poi emerge in qualche modo dall'incoerenza di alcuni elementi che vengono condivisi o dal fatto che c'è qualcosa che poi non torna qualche contraddizione o alcuni elementi che potrebbero davvero suonare un po' poco efficaci un po' poco funzionali soprattutto nel caso in cui venisse svelato che in realtà queste certe cose non sono mai davvero accadute o non potevano accadere in determinati Modi, ma quello che è importante è che questi, comunque, interventi siano dosati il più possibile e che non sia qualcosa di cui si abbonda perché nel caso in cui il rapporto diventasse troppo personale ci sono delle possibili conseguenze negative, sia nel caso sia un rapporto troppo personale in positivo, sia in negativo. Cioè nel caso in cui lo psicoterapeuta diventasse una figura mitologica che idealizziamo come se fosse Dio sceso in terra, in quel caso si verrebbe a creare una certa simmetria in cui per quanto lo vediamo, la vediamo come eh, importante, professionale, autorevole tutto il resto, ci sarebbe il rischio che alcune delle cose su cui lavoriamo e che condividiamo diventassero qualcosa che sembra eh, quasi ehm, sensato soltanto per la persona che lo propone il fatto che eh sì dice che quella cosa funziona ma funziona per lui perché è chissà chi mentre per tutti gli altri per tutti noi altri poverini e quindi si creerebbe una distanza eh, questa cosa non funziona come viceversa c'è la possibilità che in negativo eh, si crei un aspetto competitivo di ostilità e avversivo nei confronti di una persona che magari scopriamo essere incompatibile con alcuni i nostri valori, ha un'opinione politica diversa dalla nostra o eh, eh, ha alcune caratteristiche che eh, ci suscitano qualcosa di potenzialmente ostile. E questa cosa quindi. È un problema è potenzialmente un problema ed è un elemento per cui vale la pena quindi di lavorare invece quando si parla di autosvelamento nell'ottica del poi non fermarsi all'informazione data di per sé ma cercare di far sì che da quelle informazioni che vengono più o meno condivise ne emerga sempre un qualcosa poi di processuale e impersonale cioè che sia un'occasione di crescita e che sia un'occasione non tanto per dare un'idea positiva o negativa o avere un'idea positiva o negativa della persona con cui stiamo collaborando da pazienti no? a ah, quanto è bravo il mio psicoterapeuta che mi ha detto che in quella situazione si è gestito bene o che in quella situazione si è gestito male a quanto mi fa schifo per questa cosa non è tanto quello l'obiettivo dell'autosvelamento, ma piuttosto cercare di capire qualcosa di quella condivisione che ha appena fatto il professionista con noi, cosa ha funzionato e cosa non, e cercare di fare un'esperienza indiretta in cui non abbiamo avuto magari quella stessa opportunità e la viviamo per sentito dire in terza persona. Così da cercare di avere un'occasione di crescita personale tramite quell'esperienza e tramite il contatto con una persona che quell'esperienza l'ha avuta che è comunque un'occasione per arrivare poi a quel secondo punto no? che si citavo prima, perché uno è quello del migliorare la relazione terapeutica, migliorare la fonte per cambiare anche il peso degli interventi che vengono fatti, ma un secondo passaggio che per cui può essere utile l'autosvelamento è quello di cercare di rendere comprensibile no? alcuni interventi che vengono fatti. Questa cosa può essere fatta condividendo sia informazioni sia opinioni. E quando viene fatto questo, poi... Eh, Alcune volte si può scegliere di farlo, altre volte no. Per esempio ci sono alcune tutta una serie di informazioni che sono evidenti e che è impossibile o quasi impossibile eh, non condividere con le persone con cui si sta lavorando. Per esempio il fatto che eh, io sia... Uh, un adulto uh, maschio uh, di, uh, di etnia europea diciamo che uh, si, con un accento milanese è un concetto quindi che è abbastanza evidente e che la persona quindi può eh, dedurre anche semplicemente guardandomi in foto ed è impossibile o molto difficile cercare di eh, gestire tutte le fantasie e le informazioni che la persona potrebbe avere basandosi su questo concetto, su, que su quelli che sono tutta una serie di preconcetti su questa informazione vado da uno psicologo che ha studiato psicoterapia che ha studiato sessuologia e ci potrebbero essere tutta una serie di idee più o meno fondate rispetto a cosa questo potrebbe significare o cosa no e su quello quindi non è un qualcosa su cui ci si può fare molto ci sono persone che infatti cercano poi uno psicologo maschio uno psicologo donna femmina e quando succede questo la questione è che eh, ognuno poi ha il suo modo di pensare, il suo modo di vedere mm, vorrei suggerire che con rivolgersi a un professionista di genere maschile o femminile in realtà eh, dovrebbe essere equivalente eh, però eh, poi le persone tendono ad avere una loro preferenza e quando hanno questa preferenza stanno già lì esprimendo una valutazione su un autosvelamento involontario eh, del, del professionista che è un qualcosa che poi invece va... Va, va, messo, va messo in disparte da quello che è invece la condivisione di informazioni non evidenti cioè può succedere che o eh, per volontà dello psicologo o su richiesta dell'utente magari ci possono essere a volte alcune domande su qual è il suo orientamento sessuale qual è il suo credo religioso ma lei ha una famiglia oppure no è genitore può capire questa cosa perché è genitore non può capire questa cosa perché è genitore quando succede questo eh, forse anche da utente da paziente che si rivolge in psicoterapia potrebbe essere utile tenere a mente che si può parlare di tutto tutto si può chiedere tutte le informazioni possono essere eh, un qualcosa di potenzialmente condivisibile però è importante che tutto sia sempre argomentato con un senso con una motivazione cioè per quale motivo mi interessa sapere se sei genitore perché se di sottofondo c'è il ragionamento del se non sei genitore allora non puoi capire questa cosa che ti sto dicendo, ci mancherebbe, può essere un ragionamento che ha un suo senso, però allo stesso tempo varrebbe la pena quindi condividere questa domanda, cioè fare la domanda condividendo questo ragionamento sottostante, così da permettere al professionista che probabilmente farà la domanda sul ma perché me la sta chiedendo questa cosa, eh, per permettere al professionista magari di spiegare che non ci si sta rivolgendo a lui in quanto persona con un bagaglio esperienziale, eh, esperienziale privato che gli permette di essere d'aiuto alle persone in quanto guru della vita, eh, ma piuttosto come persona che ha studiato certe cose sul libro di testo e in determinati contesti formativi e che quindi non parla della genitorialità in quanto super genitore ma in quanto persona che ha studiato alcuni elementi della genitorialità e dell'emotività umana su cui si può condividere delle opinioni insieme e quindi è proprio una chiave di lettura che andiamo a condividere nel momento in cui esplicitiamo cosa c'è dietro la domanda poi della domanda si può anche rispondere tranquillamente delle varie, della maggior parte delle domande quelle che non sono inopportune però è opportuno quindi contestualizzare e cogliere l'occasione dell'autosvelamento su determinate informazioni non evidenti, come occasione per capire qualcosa di più, non tanto della persona con cui stiamo lavorando, ma del motivo per cui ci stiamo lavorando e di noi, del modo con cui noi stavamo pensando all'argomento che stavamo portando al, al professionista. E quindi. Nel riformulare anche, ancora una volta, secondo process, elementi processuali e impersonali, la domanda che non diventa più un: come faccio a diventare un genitore migliore cambiando la mia natura ma piuttosto come faccio ad acquisire delle competenze che mi permettono di leggere il mio comportamento genitoriale, la mia esperienza genitoriale in una modalità più funzionale così da poter essere un genitore migliore o un figlio migliore a seconda se vogliamo rigirare la questione eh, per la persona con cui sto andando a interagire in questo senso l'obiettivo appunto è sempre non di qualunque lavoro di psicoterapia è non snaturarsi ma acquisire competenze e questo è un po un filo conduttore di tante cose e si vede a maggior ragione nell'autosvelamento dove lo psicoterapeuta mette qualcosa di personale e mettendo quella cosa personale sembra quasi che possa essere da un lato più esposto ad alcuni attacchi un po più alla persona alla persona che c'è dietro il ruolo, il ruolo sta investendo per la collaborazione in essere ma invece tendenzialmente si sta esponendo in quanto essere umano che ha determinato livello di competenze che a volte riesce ad applicare altre volte no e quindi non per forza ci dovrà raccontare sempre dei suoi successi ma potrà a volte perché no anche eh, parlare dei suoi insuccessi dei suoi fallimenti come dicevo L'utilità poi del lavorare con un autosvelamento in psicoterapia sono del migliorare una relazione terapeutica per essere una fonte migliore, più attendibile per la persona con cui si sta collaborando, cercare di rendere più comprensibili no, altre tecniche e interventi anche tramite esempi più o meno eh, comprensibili di, eh, eh, di processi, di, tramite informazioni evidenti o non evidenti della propria persona. E poi condividendo delle opinioni per migliorare perché no anche la credibilità di alcuni messaggi che sono condivisi cioè il professionista che si prende la responsabilità di spingere verso un'alternativa che gli sembra più utile per perseguire gli obiettivi che ci si è dati all'interno della relazione terapeutica e questa cosa è un intervento che eh, da un lato contiene alcuni rischi perché si prende una posizione e si prendono una posizione a favore di qualcosa, e quindi tutto ciò che è a favore di qualcosa è inevitabilmente contro qualcos'altro. Non esiste la posizione della perfetta neutralità in cui qualcuno super partes dall'alto ci cala la verità assoluta. C'è sempre un. Prendere una posizione e se il lavoro sulla relazione terapeutica, sul, sulla costruzione degli obiettivi e sul eh, il linguaggio condiviso eh, è stato fatto in maniera funzionale, tendenzialmente sarà una presa di posizione che porterà ad essere cooperativi e alleati verso l'obiettivo comune, non in contrasto eh, nel non sentirsi capiti dalla persona con cui si sta lavorando. Però comunque è sempre un qualcosa di rischioso, perché andiamo comunque a toccare degli argomenti quando prendiamo un'opinione, andiamo a toccare degli argomenti che possono eh, contenere comunque eh, dei rischi, delle valutazioni, e quindi quello che però può essere utile è cercare di fare attenzione alle emozioni che il nostro psicoterapeuta sta condividendo con noi. Perché le emozioni sono l'espressione le, naturale dell'opinione che la persona ha su degli argomenti di cui sta parlando. Per esempio, parlando delle emozioni primarie, no? felicità, tristezza, rabbia, paura, disgusto, sorpresa, cioè, stando su quelle emozioni primarie, uno psicoterapeuta che esprima felicità, e non tanto facendo i salti di gioia, ma dicendosi felice di qualcosa all'interno di un lavoro di psicoterapia, potrebbe star esprimendo felicità per sott sottolineare qualcosa su cui desidera eh, chiarire quanto sia importante eh, essere motivati, portare avanti e promuovere quella cosa, per perché ritiene che possa essere positivo per il perseguimento degli obiettivi che la persona sta portando avanti all'interno del lavoro di psicoterapia. Quanto sono felice che eh, è riuscito a eh, prendere degli appunti su come si sentiva in quella determinata situazione quando dico questa cosa sto esprimendo felicità perché penso che sia desiderabile il fatto che sia riuscito a scrivere così da aver preso del tempo per ragionare su se stesso e credo che questo lo aiuti ad andare più velocemente verso l'obiettivo di prendersi cura di se stesso e migliorare. E quindi, ah come mi fa felice questa cosa, o se no potrebbe essere parlando di tristezza esprimere un certo grado di tristezza per una mancanza che eh, riteniamo eh, possa esserci e su cui possa essere utile formulare una strategia per farsi trovare pronti eh, nel, o per affrontare meglio con più efficacia e più eh, con, ottenendo maggiori risultati quello che altrimenti è un qualcosa che potrebbe diventare a lungo andare frustrante e quindi in quel caso sottolineerei con tristezza un elemento su cui propongo una modalità per riempire quella tristezza con un comportamento con un qualcosa di costruttivo. O parlando di sorpresa potrei usare il termine ah, sono sorpreso di vedere che è riuscita a fare questa cosa eh, sottolineando quanto questo sia un elemento di novità all'interno della nostra collaborazione facendo magari riferimento al fatto che un'altra volta non era riuscita e quest'altra volta è riuscita e quindi questo ci fa segnare di essere un passo avanti nella direzione desiderata e aiuta la persona a rendersi conto della direzione verso cui sta lavorando e, diversamente magari si può usare il termine paura preoccupazione per sottolineare quelli che sono dei rischi eventuali a cui si va incontro nei momenti in cui eh, ci potrebbe essere qualcosa che potrebbe non funzionare eh, in una, magari in una situazione in cui andiamo ad esporci e quindi ci prepariamo prima eh, così da arrivare pronti e da non essere poi eh, colti all'ultimo momento di sorpresa da quella novità eh, che è un qualcosa quindi anche qui si parla di preparazione come se ne parlava in un elemento di tristezza con la differenza che la preparazione è un qualcosa quindi su un'eventualità la la tristezza invece è un po più eh, stabile su qualcosa che è quasi sicuro che probabilmente andrà in quella direzione se non diamo un pochino raddrizzata a, a, al tutto e la differenza sta che tra l'eventualità e la quasi certezza del fatto che si vada in una determinata situazione le due cose hanno un peso diverso e nonostante questo le persone spesso tendono a rispondere un po' di più alla paura che non alla tristezza perché hanno più difficoltà a riconoscere la tristezza e nonostante questo è importante saperle distinguere anche come terapeuta per evitare di suscitare paura verso argomenti che invece eh, per quanto più, più certi è opportuno che invece siano vissuti su un'altra scala emotiva così da saper valorizzare anche quel tono emotivo e saper utilizzare un po' 360 da gradi la propria emotività e non andare sempre nella reazione all'emergenza che per quanto abbia una sua efficacia poi è esaurente, ci mette sempre su una chiave di emergenziale che è più stressante che altro, no? mentre noi vogliamo tanto uscire dalla situazione d'emergenza ma vogliamo costruire una modalità migliore e più sana di prenderci cura di noi stessi. Continuando un po' questa disamina della condivisione emotiva che uno psicoterapeuta potrebbe fare all'interno di un lavoro di psicoterapia, ci potrebbe essere l'esprimere un certo grado di rabbia all eh, nei confronti di alcuni elementi frustranti e ripetitivi su cui la persona sta avendo difficoltà a, a smuoversi, nel cercare di, di, di motivare la persona a rimanere costante su quello, su quello che sta provando a fare, perché servirà un aspetto quantitativo per raggiungere un determinato risultato e quindi ancora come dicevo prima l'aspetto cooperativo in cui insieme insistiamo, teniamo duro e eh, cerchiamo di sbloccare qualcosa su cui non serve spendere più parole, ma serve soltanto spendere più tempo e quindi a quel punto cerchiamo di giocarcela in quei termini mentre Un'emozione un che a volte può essere davvero tanto tanto importante, soprattutto per l'autenticità che a volte traduce, ma che è altrettanto forse ancora più pericolosa di tutte le altre, anche la rabbia è un pochino pericolosa, ma tutte lo sono a modo loro. È quella della condivisione del disgusto. Il disgusto è un'emozione che a volte sembra quasi. Per come se ne parla, sembra quasi che sia proibita come emozione da parte di un terapeuta, perché se prova disgusto, sta sottolineando l'incompatibilità con un tema valoriale, che quindi va a toccare un suo aspetto importante su cui potrebbe anche essere potenzialmente obiettore, quindi esprimere un'opinione un po' più dura su quel tema. Nel fare questo la persona sta anche esprimendo una certa convinzione nel messaggio, nell'opinione che sta promuovendo e a volte da parte di una persona che, verso cui abbiamo stima il fatto di notare quanto è convintamente promotore di qualcosa può avere una sua efficacia. È altrettanto poi un qualcosa di rischioso perché è un giudizio, è un qualcosa che può, può innescare tutta una serie di automatismi ed è quindi un qualcosa che va usato in maniera attenta ma può essere molto prezioso per cercare di eh, eh, smuovere, soprattutto su alcuni temi molto delicati, che magari sono poi eh, a, appunto, a rischio poi di produrre ulteriori problemi che potrebbero essere eh, ancora più dannosi e dolorosi per la persona, quindi se si vuole fare un intervento protettivo, ricordandosi sempre quali, qual è il limite e i confini chiaro del mandato che è stato dato all'interno del lavoro di psicoterapia. <ride> Spero che tutte queste parole che sto dicendo ci aiutino a capire quanto poi sia eh, delicato il processo di autosvelamento e quanto vada fatto tenendo in considerazione tutta una serie di meccaniche su cui si prova ad avere sempre un quadro generale della cosa, ma c'è eh, comprensibilmente la possibilità magari a volte di eh, commettere un errore, un rischio. E tanto migliore è la relazione terapeutica che abbiamo costruito, tanto più c'è la possibilità di recuperare rispetto ai rischi costrui, eh, condivisi e gli errori fatti. Eh, quando invece la relazione terapeutica è pessima, allora a quel punto di margine ne abbiamo poco. Ci sono alcune informazioni indirette e involontarie che lo psicoterapeuta e il professionista comunica che già lì vanno a creare un certo margine entro cui poter giocare o no con il proprio prendere delle posizioni all'interno di una psicoterapia. Un terapeuta che può essere giudicato per la sua giovane età per esempio, potrebbe avere più difficoltà a prendersi dei rischi rispetto a uno psicoterapeuta più anziano che potrebbe essere valutato positivamente proprio per la sua età e magari dire esattamente la stessa cosa, un ottantenne che dice la stessa cosa che dice un, un ventenne, ma solo perché quello ha 80 anni, allora viene apprezzato o tollerato di più dal, dal cliente che si sente quindi in un rapporto un po' più asimmetrico e eh, magari anche segue quell'indicazione perché si fida dell'anzianità e della presunta esperienza che potrebbe avere questa persona più anziana mentre invece magari non si fida di quella persona più giovane 20 era un po troppo poco, facevano 30 dai, come minimo perché sotto, sotto, sotto i 30 è difficile avere il tempo materiale per di essere psicoterapeuti. visto che sono dietro almeno una decina d'anni di studio dopo 18 anni quindi qualche anno ci vuole ma in quel caso quindi si perderebbe l'occasione poi di seguire un suggerimento e un intervento che è stato fatto proprio perché c'è un qualcosa di autosvelamento indiretto che è stato fatto e che va a compromettere l'efficacia poi di un intervento psicoterapico no cioè da questo punto di vista quindi è importante che il professionista per quanto possibile provi a monitorare avere chiaro ed esplicitare tutti quelli che sono degli elementi di autosvelamento più o meno diretti e indiretti che va a cogliere all'interno della relazione con il paziente e il cliente con cui sta collaborando. Questa cosa quindi significa che ogni intervento di autosvelamento è importante che, per quanto possibile, sia l'occasione. Non tanto per farsi i fatti dello psicologo, ma per esplicitare un aspetto, tramite l'esplicitazione di un elemento personale, riuscire a parlare di elementi impersonali processuali che sono comuni a tutti noi in quanto esseri umani e che anche lo psicologo condivide in quanto anche lui è essere umano, che anche lui ha delle esperienze emotive più o meno funzionali, che però Riesce ad affrontare a volte meglio, a volte peggio, sulla base delle risorse che ha a disposizione, delle competenze che riesce a spendere in quell'occasione, riuscendo a creare un'occasione per condividere qualcosa di emotivamente correttivo rispetto all'esperienza che altrimenti abbiamo fatto o avremmo fatto in quella determinata situazione. Cioè, diventa un momento di crescita, di crescita in cui imparare qualcosa. Che potrebbe essere, per sintetizzare, per fare un esempio, no? Potrebbe essere quell'occasione, parlando dell'esempio per esempio, in cui lo psicologo si potrebbe arrabbiare all'idea che una persona non stia riuscendo a impegnarsi su qualcosa, si potrebbe fare un commento eh, che sarebbe sbagliato perché è troppo sintetico sul non smettere di provare. Ci potrebbe essere un inserire la componente emotiva da parte dello psicologo rispetto sul mi fa arrabbiare il fatto che tu possa smettere di provare, ma questo rischierebbe, non essendo spiegato, rischierebbe di essere un intervento eh, ostile sul eh, cercare di forzarti a provarci. Mentre invece quello che serve fare quando si fa un autosvelamento è sempre cercare di spiegare il più possibile per cercare di rendere comprensibile il significato che c'è sotto. E cioè potrebbe essere il mi farebbe o mi fa arrabbiare l'idea che tu possa smettere di provare a insistere nel fare questa cosa su cui ti stai sperimentando perché penso che ti manchi poco per riuscire a svoltare e arrivare a quell'altra quell consapevolezza, quell'altra sensazione di cui hai bisogno, quell'altra competenza di cui hai bisogno per riuscire poi ad affrontare la cosa in quel modo con cui desideri e quindi eh, ci sarebbe il rischio che, smettendo in questo momento, eh, tu possa non riuscire a capire il valore l'importanza della fatica e del sudore che stai spendendo adesso nell'impegnarti nel tuo presente. Che è quindi un modo in cui cioè, serve per spiegare il concetto, serve dire tanto di più, spiegare tanto di più, perderci un po' di parole. Ma è proprio grazie a quello che l'autosvelamento diventa efficace, cioè cercando di condire il ragionamento con una spiegazione passo passo del significato che vogliamo che abbia, così da mandare un messaggio credibile e autentico, in cui c'è una partecipazione autentica e la costruzione di una relazione tra psicoterapeuta e paziente. In questo quindi anche il, il paziente, l'utente, il cliente, si può chiamare in tanti modi, eh, che si rivolge a uno psicologo quindi tramite il cogliere alcuni autosvelamenti può fare un'esperienza di quello che è la partecipazione che il professionista sta avendo nei nostri riguardi e può riuscire a partecipare e a cogliere qualche elemento emotivo in cui eh, fare... Esperienza di alcuni elementi che poi possa generalizzare alla propria storia di vita e trarre quindi una maggiore efficacia dalla collaborazione che sta pagando. Quindi tendenzialmente riuscire a spendere meglio il proprio denaro portandosi a casa un qualcosa di un po' più efficace. Però mi raccomando. Questo aspetto dell'autosvelamento va fatto in modo molto dosato e preciso perché espone a tutta una serie di rischi rispetto agli sconfinamenti, ai fraintendimenti, alle cose non spiegate sufficientemente, al fatto che delle prese di posizione possono creare aspetti avversivi, competitivi: tutto può diventare molto complicato perché si tratta del rendere un po' più personale una relazione e è importante invece cercare di costruire una relazione terapeutica però mantenendo dei ruoli che rimangano chiari, costruttivi, professionali e cercando così di eh, trarre il massimo possibile da quella che è una relazione che può essere molto speciale, che però quindi è speciale proprio per in natura di determinati elementi che la caratterizzano. E appunto in questo modo l'autoselamento di un professionista può essere una, una tecnica in più che si vada ad aggiungere a quello che è il risultato eh, del, del, della collaborazione in psicoterapia. Spero con questo video di essere stato sufficientemente chiaro sul come funziona l'autosvelamento. Ho provato a mantenere un ritmo nel parlare volutamente più lento del solito, anche se ho il dubbio che in alcune situazioni io abbia inavvertitamente accelerato, perché... Miratura: altrimenti eh, avrei parlato molto più velocemente di come ho fatto. Eh, C'è un articolo su drvalero.com a corredo di questa riflessione, di questo video che nasce poi da il telefilm uh, Shanking eh, che sto ultimamente commentando nei miei video su YouTube, eh, dove ci sono tutta una serie di eh, situazioni in cui avvengono degli autosveramenti più o meno volontari da parte di professionisti e con tutte delle conseguenze disastrose, ma non è tanto cogliere il telefilm per parlare di quello. Ma per avere l'occasione per condividere alcune riflessioni che spero possano essere utili o a chi è in psicoterapia con me, o a chi ehm, va comunque in psicoterapia e magari domani coglierà qualcosa, dopo questo video, coglierà qualcosa in più di quel momento in cui il suo terapeuta gli dice: eh, Ah, mi dispiace per qualcosa, e nel dire quel mi dispiace non starà semplicemente esprimendo una formalità, ma starà sottolineando quanto sta rilevando una mancanza su un qualche elemento su cui eh, suggerirà quindi nella frase successiva se riesce o se non riesce per la conversazione ma vo avrebbe voluto o potuto sottolineare nella frase successiva una modalità per cercare di riempire quel vuoto con uh, altri contenuti che possano compensare o possano costruire un percorso verso una costruzione o un riempimento di quella mancanza che sottolineano quella tristezza cioè le emozioni sono un modo molto sintetico di esprimere alcuni concetti complessi e noi nel quotidiano chiaramente le utilizziamo così dove capitano in un contesto psicotera psicoterapico non possiamo essere più di tanto sintetici, perché serve essere eh, didascalici e comprensibili il più possibile, anche se alcune volte eh, utilizzare anche delle forme un po' più rapide e, e spontanee eh, può avere un'utilità eh, a seconda del tipo di comunicazione che si va a costruire con la persona con cui si sta collaborando. Chiaro è che diciamo le cose in maniera semplice meglio è e quindi eh, può essere a tutto, a tutto vantaggio dei, dei partecipanti il fatto di essere il più chiari possibili questo è tutto <ride> per domande commenti qualunque cosa eh, sui social che sia eh, su youtube su instagram su facebook c'è la possibilità di, eh, di commentare e di scrivermi o di scrivermi via mail eh, questo è tutto io sono valerio Cialletti e ci vediamo al prossimo video